Diciamo che il Posettone è una politica attiva del lavoro che ha permesso di coniugare obiettivi sociali e economici, quindi non solo di reimpiegare nel mercato del lavoro soggetti espulsi dai processi produttivi in età avanzata, ma anche attraverso la realizzazione di opere di interesse generale e di servizi di pubblica utilità di generare anche diciamo, un valore economico e in particolare. Per ogni euro speso dalla pubblica amministrazione provinciale abbiamo una generazione di 2 euro nel sistema economico provinciale attraverso l'indotto creato. E diciamo che l'importanza dell'attività produttiva eh, del progettone è data anche dal... Eh, dai territori interessati da questi interventi, che sono soprattutto territori periferici e quindi eh, più fragili rispetto diciamo, ai poli, quindi con una mancanza anche di servizi, quindi il presidio garantito e la manutenzione del territorio eh, data dal progettone risulta estremamente fondamentale e strategica diciamo, per l'intero eh, territorio provinciale.